Eccoci qua, un altro video dell'Innersight, siamo sulla continuazione naturale del sentiero 704 Val Venzonassa, est di Venzone e questo è eh, il rifugio Navis che, premetto, è proprio un buon rifugio io sono seduto sul eh, piccolo palchetto in legno, anzi sul ripianetto in legno dove abbiamo dormito e sinceramente la trasmissione termica è veramente buona abbiamo dormito molto bene, nonostante avesse piovuto comunque la notte precedente quindi abbiamo, siamo partiti subito dal pernottamento che è ottimo. Il calore si trasmette bene ed è ben isolato. Ovviamente se per voi non è un problema avrà a che fare con qualche animaletto che ogni tanto viene a far vista, scoiattoli e ghiri solitamente. Che altro dire? Dove andare a finire? Il ristoro, d'accordo? C'è qualcosina, d'accordo? Non, non si eccelle particolarmente, c'è un po' di tonno, qualcosina, un po' di pasta, sale, caffè quello che basta insomma una moka quindi un po' di ristoro lo si ha nel piano di sotto che adesso non andremo a vedere perché eh, non so che tipo di illuminazione ci sia prima abbiamo provato a inquadrare ma non era propriamente il massimo lo vedrete più che altro dalle foto ci sono parecchie pentole, pentolini, posate e quant'altro il problema è che sono in base di escrementi, di ghiri, topi e scoiattoli quindi le condizioni igieniche non sono al massimo purtroppo non ci si può aspettare troppo da un rifugio che si attesta sui 670 metri qui di eh, ospiti animali ce ne sono parecchi d'accordo? comunque in ottime condizioni e per quanto riguarda il fuoco invece abbiamo questa ottima stufetta questo sparger perfetto sia per cucinare sia per scaldare d'accordo funziona veramente bene c'è già della legna per poter fare l'accensione diavolina quindi tutto quello che serve addirittura una bombola del gas con qualche residuo noi non l'abbiamo utilizzato perché se possibile sempre risparmiare e fuori eh, abbiamo la legna che adesso andremo a vedere una piccola menzione giustamente questo è un ottimo rifugio perché ha pannelli solari d'accordo? sia qui sia nell'altro blocco chiuso però che è a uso e consumo unicamente della forestale noi non siamo potuti entrare eh, allora andiamo fuori per un'occhiata e questo è il panorama su cui si attesta questo splendido rifugio d'accordo? siamo vicini alla venzonassa quindi anche le scorte d'acqua non sono assolutamente un problema ecco diamo un'occhiata qua questo è il blocco chiuso ovviamente come detto prima utilizzato solamente da chi ha il permesso quindi forestale cacciatori insomma non lo sappiamo non abbiamo chiesto scorte di legna ce ne sono in quantità sia da fare sia già preparate andiamo a dare un'occhiata qui senza contare la presenza di panche e altri strumenti insomma. Qui abbiamo legna già preparata in quantità, d'accordo? E ogni genere di strumento, una sega, c'è un'accetta, una carriola, per poter, insomma, lavorare con molta tranquillità. Dietro di noi, invece, giriamoci un attimo, abbiamo anche risolto il problema dell'acqua. Se non fosse già per la benzonassa, qui abbiamo addirittura la cisterna dell'acqua piovana che chiudiamo subito per non sprecare, d'accordo? Ecco quindi Ricapitolando velocemente, fuoco molto bene, acqua nessun problema e pernottamento perfetto. L'unico problema, un po' è il ristoro, d'accordo? Ma quello deve essere anche premura di tutti noi, insomma, sia avere qualcosa per cucinare eh, dietro con noi, un pentolino, una gavetta, sia avere qualcosina sia da portare o da cucinare. Ultima chicca il VC giù per di qua costruito ad arte diamo un'occhiata proprio velocissima se possibile ma dell'igiene è importante quando si fanno viaggi escursioni, sopravvivenza avere una toilette così naturale costruita ad arte per evitare di avere vicino residui ehm, non proprio salutari al campo è una cosa importante non da sottovalutare certamente quindi se dobbiamo fare una valutazione complessiva come ho menzionato prima fuoco, acqua e per notamento sono ottimi il ristoro è sufficiente quello che basta quindi il voto che potremmo dare a questo bellissimo rifugio è sicuramente un B d'accordo? ben più che sufficiente senza contare oltre al panorama bellissimo e alla situazione bellissima che a meno di tre minuti risalendo la Venzonassa arriviamo alle sorgenti che sono un altro eh, spettacolo naturale detto questo direi che possiamo chiudere qui